Pace e bene cari amici, ben trovati, in questa trentaduesima domenica meditiamo sul testo di Luca 20, 27-38, un testo che ci parla di risurrezione. Ecco, siamo quasi alla fine dell'anno liturgico e la Chiesa ci aiuta a riflettere sulle realtà ultime, quali morte, giudizio, vita eterna, tutto ciò affinché, guardando dove siamo diretti e contemplando la nostra vita da una giusta prospettiva, possiamo convertirla con l'aiuto di Dio sempre più e riorientarla al meglio. Oggi in particolare Gesù rispondendo a una domanda assurda dei farisei mette in luce come vive una persona che crede nella risurrezione, ci dà un assaggio di come saremo nell'eternità e fonda la verità della risurrezione su Dio stesso. Quindi vediamo in particolare questi tre punti. Anzitutto abbiamo i Sadducei che erano un gruppo giudaico appartenente all'aristocrazia sacerdotale che non credevano nella risurrezione ecco loro non credevano nell'esistenza degli angeli, degli spiriti, nella risurrezione professavano una fede nel pentateuco, nella legge diciamo e vivevano così orientati soprattutto al vivere bene qui e ora loro partendo da una legge data da Mosè che serviva a custodire la donna e la famiglia questa legge prescriveva che se un uomo moriva sposato ma senza figli la moglie dovesse essere presa in sposa da uno dei fratelli e a ricevere avere una discendenza. A partire da questo inventano una storia assurda, una donna che viene presa in moglie da sette fratelli, tutti e sette muoiono appena la sposano, senza darle figli. È incredibile proprio dire un testo degno di Alfred Hitchcock e dire poco, come a volte si può banalizzare anche la vita. La domanda che pongono a Gesù è ma questa donna... Eh, nel cielo eh, di chi sarà moglie oltre al trabocchetto qui che concezione c'è dietro quella di pensare al massimo la risurrezione come una prosecuzione di questa vita eh, anche oggi c'è chi non ci crede proprio La risurrezione vive unicamente orientato alle cose di questo mondo con orizzonte conclusivo della vita con la morte c'è chi crede che dopo ci sarà qualcosa ma che tutto ciò non ha incidenza alcuna su questa vita. Che ne pensa Gesù? La sua risposta è illuminante. Anzitutto ci aiuta a capire come vive una persona che crede nella risurrezione e dice i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Con questa risposta Gesù non sta denigrando il matrimonio, ne sta dicendo che se uno crede non si deve sposare. Sta rispondendo all'esempio che hanno fatto i sadducei e sta illuminando la situazione esistenziale di chi crede. Perché, vedete, il primo punto è credere che Gesù è risorto. Non significa solo credere che, beato lui, lui è risorto, ce l'ha fatta, eh, noi siamo qui a remare come disgraziati, no, vuol dire accogliere nella nostra vita la sua risurrezione, vuol dire fare esperienza della sua vita risorta in noi. La vita eterna per noi cristiani non è solo la vita dopo la morte, la vita eterna è la vita stessa di Dio di cui già ora Egli ci rende partecipi con il battesimo siamo stati innestati in Lui e alimentiamo in noi la Sua presenza con la preghiera, con i sacramenti. Dunque, aprirsi alla risurrezione vuol dire vivere già ora una vita nuova, una vita risorta. E qual è il segno che uno vive una vita risorta? Cioè cosa cambia nella nostra vita? Lo spiega Gesù con le sue parole. Cioè non si vive più secondo la logica del possesso. I figli di questo mondo prendono, quindi c'è un prendere, un possedere, prendono moglie e prendono marito. Cioè vivono le cose in funzione di se stessi, vivono tutto eh, per eh, realizzare i loro schemi, i loro progetti, per possedere affinché non gli manchi nulla. Spesso e volentieri si vivono relazioni ad uso e consumo e appena una cosa comporta sofferenza la si lascia. Perché? Perché bisogna appagarsi in tutto, non bisogna farsi mancare nulla, perché si ha come orizzonte ultimo la morte. E non essendoci la presenza di Dio nella nostra vita... Non c'è accogliere le cose come un dono, come una vocazione, c'è il possedere, l'inventarmi mio da solo la vita. Quindi i figli di questo mondo prendono, prendono moglie, prendono marito, fanno tutto secondo i loro schemi, i loro disegni, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione non prendono. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. Cosa ci sta dicendo qui Gesù? Cosa vuol dire essere uguali agli angeli? L'angelo chi è? È uno spirito, certo, ma angelo, dire angelo significa dire una vocazione. L'angelo, cioè, è un messaggero, è un messaggero di Dio, ha una funzione, quindi è un inviato di Dio. Cioè, una persona che accoglie il Signore e vive da risorto, vive la vita come una missione. Cioè, non vive prigioniero dei suoi schemi, delle sue voglie, di fare come gli passa per l'anticamera del cervello, ma vive la vita come un dono, come una missione, aperta ad una relazione con colui che lo ha mandato. Per essere concreti, altro è sposarsi, ad esempio, perché ho paura di restare solo, perché voglio saziare la mia fame affettiva, altro è sposarsi soltanto sull'onda dell'entusiasmo eh, o perché quella persona mi piace altre è sposarmi perché io ho capito che quella è la persona che Dio mi ha messo accanto e a monte ancora, altro è partire in quarta e decidere io la mia vocazione basandomi unicamente su ciò che mi passa per la testa, altro è cercare di capire il disegno di Dio sulla mia vita perché possa essere realizzata pienamente e ancora ritornando al matrimonio, altro è vivere un matrimonio fondato sulle mie forze, sulla mia eh, presunta capacità di amare, altro è fondarmi su di lui e vivere del suo amore, ed è celebrare un matrimonio come via al cielo, dove al centro c'è Dio. Allora vedete, qui Gesù ci parla di una realtà, di una condizione esistenziale che già ora cambia, e quando uno accoglie il Signore arriva a vivere la vita come un dono e se il Signore lo chiama a non sposarsi perché lo chiama a seguirlo radicalmente, cioè a fare di Dio il suo tutto e a donarsi a tutti, a vivere in un certo modo già ora come saremo in cielo, quando in Dio ci ameremo tutti indistintamente, non ci sarà più bisogno in cielo del matrimonio che è una realtà santa legata a questa vita. Bene, se il Signore chiamasse qualcuno a consacrarsi, arrivi anche a dirgli di sì, perché? Perché accogli la sua vita che è donata interamente a te e in Lui diventi capace di donare anche la tua per tutti gli altri e anticipare così già ora sulla terra ciò che saremo in cielo. Allora che bello, vedete? Accogliere la risurrezione vuol dire già vivere ora una vita redenta. Poi in cielo sarà una vita trasfigurata, gloriosa. Ecco, San Paolo usa un'immagine, quella del seme della pianta. Come saremo in Dio? Beh, in pienezza non possiamo esprimerlo perché è una categoria che non ci appartiene, ma guardate una quercia enorme, bellissima, maestosa, da cosa è partita? Da un semino caduto a terra, marcito, morto e rifiorito. Ecco la vita che Dio ha sognato per i Suoi figli, una vita trasfigurata, bella, gloriosa, che inizia già qui e più camminiamo con Gesù, più veniamo liberati dal nostro egoismo e diventiamo capaci di fare della nostra vita un capolavoro d'amore. Infine, terzo e ultimo punto, Gesù fonda la verità della risurrezione sulla scrittura stessa, nella quale i sadducei dicevano di credere. Dice Dio è il Dio dei vivi, non è il Dio dei morti, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Abramo, Isacco e Giacobbe erano vissuti centinaia di anni prima, ma Dio continua a essere il loro Dio perché in Dio continuano a essere viventi. Dio amante della vita dopo la morte non distrugge nessuno, la vita è ormai eterna. Certo, dopo la morte ognuno riceverà il giudizio, l'anima si presenterà al cospetto di Dio e ognuno verrà giudicato. Ma Dio amante della vita non distruggerà nessuno, è il Dio fedele che rispetta fino in fondo la libertà delle sue creature, ma alle quali ormai ha donato la vita e le ha donata per sempre. Allora chiediamo la grazia al Signore di riorientare bene la nostra vita affinché vivendo già ora partecipi della sua risurrezione possiamo arrivare a fare della nostra vita un dono, a vivere anche la morte come atto ultimo di donazione, come incontro con l'amore che ci viene a chiamare, per essere così un giorno partecipi in Cristo, della sua beatitudine eterna, certi di ciò che lui ci ha detto, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Pace e bene e buon cammino a tutti!